ciao sì lo so ho fatto shopping e anche questa volta direi che ho fatto danni da bottega verde diciamo però che trovo sempre delle promozioni niente male e poi non è così piena la borsa è la borsa grande allora tiro fuori tutto e poi ve lo mostro perché tanto ho lo scontrino sì avete visto passare cose strane allora sto tirando fuori vediamo un po', allora scontrino, vedete che non è neanche troppo lungo, sono stata abbastanza brava, allora vediamo un po' che cosa c'è, eh, offerte fedeltà, mh, alcuni sconticini interessanti, dopo li guardiamo, andiamo via, poi campioncini, mela verde e shampoo, questo è fantastico assolutamente, lo sto usando adesso e ve lo recensirò a breve, e il toilette vaniglia nera, vogliamo parlarne? ottimo, poi crema talco per i piedi, crema olio essenziale di menta anti sudorazione, il periodo è quello giusto, poi Yaluron Plus crema viso SPF 15, ricompattante effetto filler, e che mi hanno visto? Proviamo e vi saprò dire, poi dopo iniziamo con, con, con le promozioni, allora, le promozioni, le promozioni, tutto in promozione alla fine ho preso. Ho preso, partiamo da questo. Questa è la crema idratante per i piedi con olio di jojoba, olio essenziale di menta e timo, quello idratante anti secchezza, 100 ml, veniva a prezzo pieno, scontrino che lo sto leggendo, crema piedi, eccola, 15,99, io l'ho pagata 3,99 euro. Poi dopo, metto via. Devo testare i contorno occhi perché sono sempre alla ricerca di un contorno occhio. Quindi ho preso questo della linea Goji, Perfect, perché non l'avevo ancora provato. 10 ml, questo qui, che la linea Goji ultimamente mi è piaciuta. Quindi proviamo anche questo trattamento anti rughe, contorno occhi, anti borse e occhiaie. Mio, deve essere mio, per tutti i tipi di pelle. 10 ml. Texture vellutata è da provare, costerebbe 25,99 25 Ma io l'ho pagato 10,39 euro perché avevo lo sconto del 60%. Poi, dopo, altro trattamento per i contornocchi, questa è l'uva rossa: trattamento contornocchi idratante anti-età con estratto di uva rossa per peli normali. Al momento non dice nient'altro. La confezione questa qui. Il prezzo era di 19,99, ma avevo lo sconto di 60 e quindi l'ho pagato 7,99 euro e direi che ci può stare. Poi altra cosa che ho preso. Questo è un set, è una rimanenza, anche dalla polvere che c'è sopra, devo dire, ma tanto adesso la carta la carta la butto via quindi non me ne frega niente. Della polvere, è una rimanenza di Natale ed è un set eccolo qua con le creme quindi ci sono le mini taglie di creme mani tutte creme mani sono da 20 ml quindi argan del marocco karité d'africa argan e iris e mandorle dolci quindi si sì, c'è un po di polvere sopra comunque sia era un set natalizio effettivamente una rimanenza ma va benissimo così perché sarebbe costato 14,95 euro. Eh, ma io l'ho pagato 5,99 euro. 5,99 euro per 4 creme mani da testare e da dirvi cosa ne penso. Va benissimo perché di queste linee, sinceramente, credo di. <coughs> credo la crema mani. Arrivo credo la crema madre di non averla provata per nessuna no la crema madre non l'ho provata per nessuna di queste profumazioni quindi le testiamo volentieri tutte e quattro e metto via e poi dopo quindi niente scontrino avrei speso allora prezzo pieno era 70 76 77 euro a prezzo pieno ma io alla fine ho pagato ho pagato no con tutti gli sconti costava in teoria 28,36 euro, ma avevo uno sconto di 10 euro, quindi ho pagato tutto 18,36 euro. Scusate, ma vi direi che sono queste le promozioni che mi piacciono. Però vedo qui che devo aprire ancora l'ultimo omaggio perché dopo il set in super promozione natalizio c'è anche l'omaggio pasquale e questo è delizioso, il coniglietto pasquale in cartone. Non l'ho aperto, quindi assolutamente lo voglio aprire con voi. Che è carinissimo. Ah, è proprio fatto bene. Uh, sì. Allora, crema corpo, mora selvatica. La confezione da 50 ml. Ah, non era quella natalizia la mora selvatica? Forse ho perso un pezzo. Buona! Sa di mora proprio! Uh, 50 ml. Questo assolutamente da mettere dei test ma vi saprò dire com'è ma mi piace e poi oltretutto era omaggio quindi va benissimo quindi ho avuto il set natalizio e il set pasquale in un unico pacco sono vabbè, le rimanenze va benissimo anche perché sono ah si sì, il prodotto non destinato alla vendita c'è scritto sono comunque cose che sono sempre non sono inizioni limitate sono sempre in negozio e quindi sono ben curiosa di provarle e quindi fatemi sapere da quale prodotto volete che iniziate il test, ma comunque li testerò tutti. Magari potevano togliere un po' di polvere dal set natalizio, ma comunque va bene. Io sto ricomponendo il coniglietto perché è delizioso. È fatto benissimo, è carinissimo, ok? E fatemi sapere da quale volete che inizio, se vi ho tenuto compagnia come sempre, se vi piacciono i miei acquisti super a risparmio. E mi raccomando come sempre di mettere un like e iscrivervi al canale